Se state pensando che c'è qualcosa da pagare, vi diamo una bella notizia. Ve lo spostiamo Siamo, siamo al 28 di giugno, oh. quindi sappiate che entro la fine di giugno poi succederà. Allora, lo stesso elicottero che vi porta i soldi, che voi lasciate le finestre aperte sì. e vi butta le, le, le, le paccate di soldi, lo stesso elicottero ogni tanto... Succhi e preleva di nuovo Quindi chiudete le finestre a prescindere <ride> dal caldo Però c'è anche una bella notizia Un pagamento che poteva essere imminente Invece forse viene scavallato Sei contento? Siamo quasi a fine giugno e stamattina parliamo di una di quelle tasse tra le più odiate. Sono tutte odiate le tasse, sì. però l'IMU in parte. Eh, eh, perché è quella sulla casa, la casa è mia, eh, infatti, denominata LIMURT. <ride> uh, a tal proposito, il governo ha stabilito che a partire da quest'anno, leggo testualmente: i coniugi o i membri del medesimo nucleo familiare che in precedenza avevano stabilito il proprio domicilio e la propria residenza in immobili diversi, sì. non potranno più godere dell'esenzione IMU prima casa in ah. entrambi gli immobili ma soltanto per un immobile quindi e quelle i... case passano a due no soltanto per un ma una... per loro sono due, uno deve pagare sì. ma no. una deve pagare non e devono comunicare al proprio comune la decisione presa la scadenza sarebbe dovuta essere il 30 giugno questa è una piccola buona notizia il termine per la presentazione della dichiarazione UMO eh, è, stat... um. <ride> è stata postecipata di sei mesi al 31 dicembre beh quale piccola, una bellissima notizia eh. Dovete tirar fuori il grano adesso vi danno tempo di, di raccoglierlo lo slittamento eh, non riguarda l'acconto previsto per il 16 giugno, che è una cosa diversa, quindi le cose non vanno Il conto è già dato, mm. però eh, per molti si prospetta la tecnica, si chiama tecnica russa, voi eh, cioè. dichiarate default e non pagate nessuno, che <ride> vi frega. <ride> Tra poco approfondiamo con il nostro ospite per capire come funziona. Allora, a proposito di novità in campo fiscale, a parte l'Imo di cui abbiamo appena parlato, in Italia potrebbe presto essere adottato il cashback oh, sanitario. Sanitario! E questa è una buona notizia. Questa coinvolge tutti, eh? qua nessuno si può sentire escluso. La buona notizia è che è appena passato alla Camera e adesso arriverà in Senato e in caso di voto favorevole potrebbe entrare in vigore già a partire dal 2023. Quindi ci siamo. Quindi Come questa voi. cosa interessa a tutti, eh, noi ci informeremo bene. È un po' macabro gioire per il fatto di andare a comprare le medicine e dopo ti rimborsano Ma il... Ma siccome Giannini vai comunque a comprarle, anche che... se non fosse macabro, perché non rientrare eh, in una, una piccola co... parte? Bravo. Bravissimo, bravissimo. Tra poco parleremo anche di questo con il nostro esperto qui a Radio Kischis. Stiamo parlando di alcune novità fiscali, alcune già esecutive, tra l'altro, altre invece in via di approvazione. A fare il punto della situazione in diretta con noi, il direttore di informazionefiscale.it, Francesco Oliva. Buongiorno Francesco, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e chi schissa a tutti. Ma chi a te, grazie, essere sempre con noi disponibile e iniziamo subito con la domanda da un milione di dollari. Parliamo dell'IMU, ma soprattutto cosa cambia e cosa succederà alle coppie che hanno due immobili è una questione, è una questione molto complessa e, e talla trama. Anche... Scusaci Francesco, c'è chi non ha immobili, quindi me ne vado, parlate fra di eh, voi. Grazie. Vabbè, okay, okay, ok. Beh, per le coppie diciamo che un immobile probabilmente almeno uno lo devono avere, ma spesso ne hanno anche due per provenze familiari, è una questione davvero molto complessa e eh, ingarbugliata. E, parte tutto da una, eh, dalla distinzione nella, della definizione di prima casa ed abitazione principale, che detta così eh, può sembrare una questione anche banale, ma in realtà parte tutto da lì noi normalmente nel linguaggio comune li utilizziamo come sinonimi ma in realtà dal punto di vista fiscale la prima casa è un concetto che si lega alle agevolazioni che il fisco ci concede quando acquistiamo la, la prima abitazione quindi il, il, quando acquistiamo un immobile nella situazione in cui non ne abbiamo altri e vi stabiliamo lì la residenza entro un certo termine che attualmente è di eh, 18 mesi okay. okay. l'abitazione principale invece è un concetto diverso, più ampio che include quello di eh, dimora eh, abituale. Eh, ora, così è successo, la, il fatto di considerare eh, questi due termini come se fossero sinonimi ha portato molte coppie a, eh, in alcuni casi perché era la situazione ad essere così, in altri perché si è un po' forzata la mano, a eh, dividere diciamo, la residenza in due immobili diversi. E, e tutto andava bene finché la Corte di Cassazione lo scorso anno, nel 2020, con una sentenza dalla portata potenzialmente Molto pesante per il portafoglio di eh, molte famiglie è intervenuta di fatto dicendo che l'IVU andava pagata in entrambi gli immobili. Eh, perché? Perché praticamente l'impostazione che si era avuta nella prassi fino a quel momento di fatto consentiva ai coniugi di avere una doppia eh, esenzione fiscale. È intervenuto il Ministero dell'Economia in risposta ad un'interrogazione parlamentare eh, dicendo che la, la, gli mh, i coniugi possono scegliere eh, una delle due case in cui eh, ottenere diciamo, l'esenzione attraverso cosa? Attraverso la dichiarazione eh, IMU che eh, come dicevate correttamente voi andava presentata entro lo scorso 30 giugno mentre adesso abbiamo tempo fino al 31 dicembre ma in realtà eh, per le situazioni per esempio del 2022 si può tranquillamente operare l'opzione a giugno del 2023 Quindi... è finita qui? No, Quindi... non è finita qui, ecco, attenzione, vai, vai, vai. perché la stessa corte di Cassazione ha sollevato un'eccezione di incostituzionalità perché mh, senza entrare troppo nel burocratese eh, sempre rispetto alla definizione di eh, abitazione principale eh, c'è un tema legato al nucleo familiare che tenderebbe a eh, qui uh, cercherò di stare molto attenta alle parole ma in qualche modo va a penalizzare le famiglie a discapito di altre situazioni per esempio le coppie di fatto eh, su cui si apre un tema molto ampio morale della favola, il legislatore è intervenuto recentemente quindi dopo la corte di Cassazione per tradurre in legge quello che è successo ma l'ha tradotto solo per le situazioni che sono successiva al 2021 per cui proprio in questi giorni i contribuenti stanno ricevendo tantissimi avvisi di accertamento da parte dei comuni per il quinquennio 2017-2021 okay. in quel caso, per questi casi il consiglio è di temporeggiare stare attenti perché la stessa legge che ha aggiustato fra virgolette, o ha cercato di aggiustare questa situazione potrebbe essere dichiarata incostituzionale e quindi è verosimile un ulteriore intervento del legislatore quindi temporeggiamo, temporeggiamo, c'è un famoso proverbio che dice per pagare e per morire c'è sempre, sempre tempo, sempre, quindi, sempre. quindi manteniamo, leghiamo le mani ai nostri commercialisti che sono sempre solerti, no no paghiamo paghiamo paghiamo paghiamo e cerchiamo di um, um, temporeggiare perché Anche le Anche per cambiano. evitare poi questi, questi, diciamo, questi cortocircuiti, no? Perché poi fai la legge, poi la ribaltano, poi arriva la Cassazione, quindi, Prendiamo tempo, intanto okay. fino al 31 dicembre è ufficiale, poi dice addirittura fino a, al 2023 legato diciamo, all'altro anno. Anche su questo ci aggiorneremo con te, però altra questione è il cashback eh, sanitario, di che cosa si tratta e quanto, quando potrebbe partire eh, Francesco? Il cashback, il cashback sanitario è una recentissima proposta che è stata mh, fatta all'interno della eh, delega per la riforma fiscale sì. e prevede la possibilità di fruire della famosa detrazione del 19% 100, ehm, in via immediata, quindi senza aspettare la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ah. a quello di eh, sostenimento eh, della spesa, occorre però fare due osservazioni. La prima, eh, questo, questa agevolazione, qualora fosse approvata e non è ufficiale, ehm, non c'entra nulla con il vecchio cashback introdotto okay. dal okay. governo Conte okay. okay. perché quello prevedeva delle risorse aggiuntive sì, sì, non non non e non c'entra, è un cashback è Sanitario. sanitario spese sanitarie, solo su queste spese. E la seconda cosa è che non abbiamo un termine, non possiamo fare una previsione sull'entrata in vigore, sappiamo però che a rigor di logica dovrebbe essere introdotta la norma che razionalizza eh, le cosiddette tax expenditures, quindi tutto il sistema delle detrazioni e ad oggi questa norma di modifica complessiva non arriverà probabilmente prima di fine anno. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo Comunque, bene. Alla fine questo è il discorso, è semplice, l'Imo rimandata con cashback sanitario in base alla Cassazione verità soldi che non abbiamo dato che non abbiamo capito alla Cassazione perfetto, alla Cassazione perfetto. possiamo fare una, un appello andate al mare ogni tanto oh, non state sempre lì alla... figa, eh, che che non si sa andate mai. a trovare i nipotini grazie tante Francesco ciao Francesco. A te. A voi, a tutti. salutiamo Francesco Liva eh. informazionefiscale.it